E è già tanto che quando entri dentro non ti facciano fare il segno della croce o franni <ride> Warcraft uh, online ah, in... <ride> il videogame Dylan Dog usciva in edicola a puntate infatti era uno dei pochi giochi originali infatti era disponibile in edicola 10 uh, con vasca non 24 con vasca 10 su 24 io dico la francese chissà se è il bidet e... <ride> Fino agli anni 90 giravamo con l'Atlante del Touring in tre volumi, io avevo solo il Nord Italia perché viaggiavo poco L'attività filantropica uno la fa quando o, o è troppo ricco o ne ha palle piene no? Quando c'era lui i MacBook li aggiustavano subito Ovviamente questa è una riproduzione che avevo fatto per non rovinare l'originale Perché non sì. la... è ovvio che è Perché so che... è Fulvio, tu hai mai telefonato a Scrocco? penso che sia andato in prescrizione il reato sì. <ride> sono passati 30 anni sì. vittorio lo vedo molto assorto no, no, come no, saluti no, no. con stay angry stay foolish no